Quindi le parti alte sono... A sinistra. A destra. A destra. <ride> Ciao, oggi speciale 5000. Ok signori Successo questo Come vi avevo già preannunciato su Instagram Se non mi seguite Link in descrizione Speciale 5.000 iscritti Volevo fare qualcosa di particolare Quindi per un giorno Mia madre farà il mio lavoro Io che lavoro faccio? Se ho capito bene un fonico <ride> Queste cose qui <ride> Ci metti tutti okay. gli effetti Questo video è un po' anche per far capire Che anche se parti da zero Con le giuste tecniche Puoi arrivare a fare qualcosa di ascoltabile Giuste tecniche che puoi trovare nel mio Patreon Vi lascio il link anche di quello in descrizione Un'euro al mese e seguirai Ottimi consigli dal sottoscritto Con questo metti in play e in pausa Vado. Allora Ora per convenienza io ti faccio mixare solamente la voce principale, la strofa, perché in una canzone poi ci sono anche le doppie. Cosa sono le doppie? È quando il cantante ripete... Ascolta Rap Lei, <ride> eh, quindi sì. comunque sia siamo avvantaggiati. Va resa un tutt'uno con questa base, va fatta sentire bene, ci ho già fatto anche il mastering che è il processo che viene fatto dopo il mix. Qual è la prima cosa che noti in questa canzone? Se tu la sentissi in radio, Canna, il fumo copre Sono giorni che non parla, questa situa stank. Eh. Il contesto aiuta perché te lì per lì hai detto: è bella, ok? Però se la immagini in una radio, senti già i primi no, difetti. Eh, no, infatti, il primo? Mi sembra che sia troppo alta. Che stoni, una cosa del Beh, Ok. come si aggiusta il volume di una voce? Eh. Allora, il volume di una voce <ride> si aggiusta. Facendo un giochino con le orecchie, devi mm. riuscire a sentire nella base solamente il kick e lo snare. Devono essere allo stesso volume della voce. Metti in play. E poi devo, stare... Lo spazio. E poi... devo stare su questo. Esatto, e tiri giù piano piano. mani manibu e coca perché ti senti sola? Vuoi vedermi solo un'ora si tra le lenzuola? Faccio notare che quando siamo partiti hai detto è molto alta la voce ed eravamo a più 4. E Adesso racconta... siamo a più 8, quindi stai pensando di Ma io non ci vedo più. niente, allora, scusate. Un altro trucco <ride> potrebbe essere quello di doppio clic, lasciare la voce a zero e mettere la base a niente. Mandi la voce e piano piano alzi i suoni della base, ok? Prova così. Canna Il fumo copre l'ansia Sono giorni che non parla Questa situa stanca La stasera balla vestita con le sue spine Vorrei avvicinarla Ma il mio abbraccio fa soffrire Bevi bu e coca Perché ti senti sola Vuoi vedermi solo un'ora Si tra le lenzuola La seconda cosa hai detto è stonato Eh un po' sì. Allora Cosa Alessi. si usa per intonare? L'autotune. Brava. Tune. Come si Quindi canale 16, quello illuminato, clicchi sulla sinistra, più a sinistra, un altro po' più a sinistra, ancora a sinistra. Ah, auto. eccolo qua, eccolo qua. Sopra e scrivi auto. Qui, scrivo qui. Sì. Quella è una tastiera, serve per scrivere <ride> e comunicare le tue cose al computer. Hai aperto l'autotune. Mm. L'autotune non è che intona a caso, quindi devi capire la scala del cantante. Mm. Abbiamo un trucchetto noi, perché siamo forti. Questo qui te lo dice da solo, ok? C minor. Adesso giro un'altra canna. Praticamente Ale ha, ha la voce un po' fine, ok? Mm. Più sottile. Io che trucco uso sulla sua voce. Qui metto, vedi, 103 invece che 100. Praticamente non è altro che aggravare la sua voce. Così diventa più eh, Alvin Superstrati. È un piccolo trucchetto del mestiere. Ora, ti piace come suona? Insomma, mi è tanto. Cos'è che percepisci? Non so, ci manca qualcosa. Che ne so, un po' di ritmo, un po' di... Ci manca l'artista, eh. è solo registrato, non, non, non esiste fisicamente. Bisogna buttare fuori l'aria, non scureggiare. No, io non mi permetterei mai. Allora, per farlo, eh. Babbo, cosa, cosa usa per mettere fuori l'aria? Compressore. E quindi bisogna mettere un compressore mm. e noi mettiamo lui. Ok? Eh, lì, sì. Lo mettiamo qui sopra e si chiama 1176, lo devi scrivere. Mm. <ride> no, sbagliato. Questo qui praticamente bisogna aumentarlo, è come se Ale si avvicinasse al microfono mm. e usasse di più il diaframma, buttasse <ride> fuori più aria, ok? Ti consiglio di aumentare questo mm. finché la freccettina non arriva più o meno qui, meno 5, meno 7. Vai. Il suono è troppo alto, ah, sì, quindi eh. output compensi, fino a che la voce non si regola come era prima, ok? Adesso giro un'altra canna, il fumo copre l'ansia Sono giorni che non parla, questa situa stanca Lei stasera balla vestita con le sue spine Vorrei avvicinarla ma il mio abbraccio fa soffrire mani, bu e Coca perché ti senti sola Vuoi vedermi solo un'ora si tra le lenzuola Ora no, non ci trovo un senso per scrivere di noi Emozioni chimiche, più fisica volto I capelli come il grano Trucco che uso è questo: spengere e accendere il compressore e sentire se il suono rimane uguale. Ci sei? L'hai fatto bene, man. esatto. Ora che aiuto io. Qua serve un equalizzatore eh, per oh. correggere le voci. Ma io stavo tanto bene a fare le mie cose. <ride> Possibile, quindi, questo? Certo? Non lo so, oh, <ride> che hai io fatto? spippolo mai più che andare in Allora, clicca su sotto il compressore pro. Q, Q, Q, così. Q. C'è una regola. Ah. Dice: sotto le 100 Hz non si sente nulla perché c'è solamente il rumore della stanza. Devo andare il pallino qui? Sì. Lo trascini verso destra. Vedi ora se è 10 Hz. 11 Hz. 15. Dove vai, oh? Sei una mongolfiera. 100, ma devi stare sulla linea. Eh? Così stai bustando. <ride> Scendi. Non mi funziona. Scendi. Cosa stai facendo? <ride> Io non ah, le so fare le robe che fai te, com'è possibile? Ok, vai, va bene così. Bravissima. Ora, con le campanature invece senti dove c'è il video. Intorno alle 2300 Hz c'è un effetto megafono. Metti in play, lo cerchi e lo leviamo. Cosa devo cercare? L'effetto megafono. Eternity later. abbiamo asciugata, si chiama, si chiama asciugare questa roba qua. Ovviamente adesso si sente troppo fine, quindi bisogna andare sulle 2500 e tagliare un pochino anche lì. Me vado per aria sempre? Sì, per sentire di più, no? Ma dove accendere qui? Sì. Oh, Laura, non ci trova un senso per scrivere di noi emozioni chimiche, fluo fisica i capelli come persona ci sta anche della stessa Basta. Si asciuga. Si taglia. Si taglia. Si asciuga la voce. Adesso ti piace o senti che c'è ancora qualcosina che puoi aggiustare? Sento sempre un po' chiuso. Un po, po, po', non lo so. Praticamente bisogna dare a questa voce qualcosa che gli manca. Si aggiunge una. Ce l'hai l'orecchio. Eh? Metti un Saturn. Le parti alte stanno sulla destra o sinistra? Ma io la canzone ho sempre finita. Prima per asciugare la stanza, levare tutta la parte bassa, dove siamo andati? Su la sinistra. Brava, quindi le parti alte sono? La sinistra, sulla destra, sulla destra Cioè sulla destra? Tanto ci fanno caso. Allora sulla destra, quindi vedi che ci sono quelle quattro levettine eh. lì, Dob dobbiamo muovere l'ultima di un massimo di Questo? due decibel tipo, sì. Adesso giro un'altra canna il fumo copre nanzio. Sono giorni che non parla Questa tua stanca. La stasera balla vestita Con le sue spine La sua voce viene più avanti ancora, ah, ok? Fate. Manca un po' un ambiente Perché è asciuttina mm. sta voce, un po' Il riverbero è quello che fa capire alle tue orecchie In che tipo di stanza sei Bisogna mettere una stanza Vedi? Il jack Non vedi un cazzo perché si sì, scelga fare. le talche sì, so. <ride> Ti metto lui che è più bellino Ora Metti in play e abbassi questo fino a che non ti piace. Che ora mm. sentirai un casino. Adesso giro un'altra canna, il fumo coprenance. Sono giorni che non parla, questa si tua stanca. Lai stasera balla vestita con le sue spine. Vorrei avvicinarla, ma il mio abbraccio fa soffrire. Bevi mani bu e coca perché ti senti.. va bene io a gusto starei eh, su. sulle 7 più o meno te finora chi stavi ascoltando? Eh, Capo Plaza ecco Capo Plaza se hai fatto caso si avvicinava più a un suono rispetto a quando ce l'avevi più o meno sui meno 6. facci mm. caso mettilo a meno 6 e dimmi se non ti assomigli a Plaza adesso giro un'altra canna fumo sono giorni che non parla vero? che ti senti sola vuoi vedermi sono uno Pare almeno un a 8 una via di mezzo in ogni caso mm. e direi che ci siamo adesso lo, lo ascolteresti in radio o andresti avanti Adesso giro un'altra carro fumocoprenanz sono giorni che non parlo mm. è cioè, so te con sta sto stanzi gente guarda solamente aggiungendo e levando una stanza Adesso giro un'altra canna, il fumo copre Sono giorni che non parla, questa situa stancca Lei stasera balla vestita con le sue spine E ascoltiamo tutto senza effetti? Mamma mia. Adesso giro un'altra canna, il fumo copre Sono giorni che non parla, questa situa stank. Alessio si arrabbierà tantissimo. Inoltre voglio dire ragazzi, mi avvicino un pochino così almeno vedete meglio la mia pelata, se vi piace il pezzo eh, fa parte del disco di Roberta M, quindi cercate su Spotify Roberta M e lo trovate, ok? Magari vi lascio anche di questo il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo piccolo esperimento... Guarda là. Vi, sia piaciuta, vi sia piaciuta, vi sia piaciuto, più in alto arriva questo video, più lei si vergogna, quindi <ride> esatto. cerchiamo di lasciare tanti bei mi piace, quanti mi piace vorresti. Ma io non lo. Facciamo rilassico. 300, 300 che è sì, difficile arrivare. è e fatelo per lei adottate sì. una mamma fonica io sì. vi lascio al prossimo la video vittima. o al prossimo alla prossima live insomma se siete su Patreon eh, vi lascio al prossimo video Patreon se non ci siete iscrivetevi perché costa solo un euro ed è eccellente noi ci vediamo al prossimo video sì. ciao ciao ragazzi oh la mia non era tanto diversa mm -hmm. Rai. Ma io ci vedevo nemmeno a trovare a casa, c'è cioè tutto buco di fermare, eh? Va bene?